Sì, grazie Presidente. Oggi siamo a rispettare un adempimento previsto dalla legge, cioè l'approvazione e l'istituzione del nuovo canone eh, entro il 31-12 eh, e eh, oggi con questo emendamento, poiché lo va a perfezionare, eh, lo faremo nei tempi previsti. Lo faremo con tanta pazienza, abbiamo dovuto sopportare insulti e vessazioni da parte dell'opposizione che per contro eh, addossa la maggioranza alla maggioranza la responsabilità. Eh, del lungo tempo perso che per il 90% è loro responsabilità perché poi nei loro interventi raramente hanno messo dei contenuti eh, invece hanno preferito sprecare questo tempo che poi si versa sugli uffici, sugli uffici in modo eh, infru eh, infruttuoso ecco questo eh, se c'è qualcuno che si deve vergognare non siamo certo noi eh, che daremo parere favorevole a questo emendamento e alla delibera grazie Presidente